Buongiorno, sono Laura Antichi, oggi parleremo di come preparare l'ambiente per la fotografia Come dicevo, la fotografia dovrebbe rendere l'idea emotiva della sceneggiatura di apprendimento ispirando con uno sfondo integratore metafora e interpretando nei colori, nelle intensità e nei punti di vista le diverse performance agite come facciamo andiamo nel menu mondo e abbiamo a disposizione environment e foto e video agendo su environment noi possiamo eh, avere quello che è l'ambiente di, di default possiamo cambiarlo Sunrise ad esempio come vedete vado in mondo ancora Environment Midday vado in mondo ancora Environment Midnight Quindi posso scurire l'ambiente, lo posso, invece, lo posso anche illuminare dal, dal giorno alla notte, di nuovo in environment, ritorno per ritornare, a, quindi, alle impostazioni di a default, vado in User Share Environment. Quindi la prima Cosa che posso fare per modificare l'ambiente e dare adesso intensi più intensità o luce, è, è proprio questa eh, modalità di agire sui comandi già eh, predisposti. Posso andare anche a ehm, eh, agire sul personal, personal eh, lighting come vedete, e qui posso, guardate, vedete l'ambiente che, eh, agire sull'ambiente, il Cloud Color, ecco, il Blue Horizon, il uh, uh, Cloud Coverage, e poi posso poi ruotare anche da qui, il, la visualizzazione della luce eh, attraverso la, um, il, lo show il, il sun e il moon quindi dalla parte del sole e dalla parte della uh, poi, uh, luna Ok, e posso uh, poi uh, dare un colore all'ambiente uh, scegliendone 1 tra i colori che sono a disposizione posso eh, definire il cloud eh, color anche qui quindi il colore delle nuvole il blue horizon horizon il blue eh, density e la water image ecco posso comunque dare un ulteriore affinamento ehm, alla, alla luce del, dell'ambiente attraverso scelte eh, specifiche personali che sono tutte da eh, sperimentare. Okay. Eh, sempre ricordatevi che quando volete ritornare a Use Share Environment basta andare sempre in Mondo, Environment e Use Share Environment. Per ritornare a, quindi alle impostazioni di default, quindi niente paura nello sperimentare nelle vostre scelte personali. Ricordatevi quindi che potete eh, fare tutto questo attraverso il personal eh, uh, lighting, questo e potete mettere anche in uh, pausa il eh, claustro, cioè le nuvole. Questa è la via, diciamo, diretta, la via eh, più semplice per modificare l'ambiente. Andando però in, sempre in, da mondo in foto e video, abbiamo l'opportunità di agire con modifiche anche da qui. Troviamo una Photo Tools che è possibile aprire con alt più p da tastiera e una camera uh, tools con CTRL maiuscolo più c posso aggiungere da tastiera sempre andiamo a vedere ora il photo tools che è, è molto molto interessante quindi uh, uh, vi ricordo dal menu mondo Foto e video, foto Tools, e questo nella versione di Firestorm del 2021 perché precedentemente era leggermente diverso e uh, ho diversi uh, tools, ne vedremo soltanto. I, eh, i più immediati e poi insomma poi ciascuno sperimenta fa i propri esperimenti per eh, modificarlo vedete che le impostazioni possono eh, riguardare il cielo le modifiche quindi le posso portare al cielo all'acqua e al ciclo del giorno quindi eh, ho anche le impostazioni rapide dell'alba, mezzodì, tramonto, mezzanotte e, e poi il resto, insomma. come abbiamo visto prima, vedete l'alba, mezzodì, che era raggiungibile anche attraverso l'environment più immediato ancora di prima che abbiamo visto, tramonto, mezzanotte mezzanotte. Eh, eccetera se voglio dare intensità all'ambiente vado a adesso modificare il cielo eh, io ho come impostazione adesso Sunrise eh, vado a sceglierne alcuni per farli vedere ad esempio uh, Place Green Grid Uh, vediamo ma ce ne sono di, di molto molto belli per quanto riguarda il cielo potete quindi andare a, a creare vedete un, uh, proprio un contesto che uh, esprima quello che è stato fatto poi abbiamo i, scegliamo adesso metterei tanto per mettere, beh dai ne metto uno, un altro di cielo piuttosto scuro, questo, poi posso, mettiamone un altro, tanto per visualizzare, e eh, poi ritorniamo al predefinito regione, quindi se non siete soddisfatti e volete ricominciare da capo, eh, ricliccate sul predefinito in caso regione basato sul ciclo diurno ma basato su... e eh, così via potete quindi agire da qui oppure andare a, a sperimentare mh, poi attraverso le, anche le varie freccine l'intensità di, eh, di ciascuno proposta per il cielo per quanto riguarda l'acqua eh, la stessa cosa eh, noi siamo un'acqua di default e eh, facciamo mm, possiamo anche qui eh, scegliere mm, del, del eh, fare delle scelte ecco i riflessi dell'acqua il ciclo del giorno possiamo mm, eh, predefinito regione oppure beh, facciamo questo guardate quanto com'è bello e del è scelto a caso in tropicalia così via. facciamo il predefinito eh, regione vediamo che cosa esce possiamo anche mettere nessuno e poi anche da qui possiamo agire sul personal lighting che abbiamo visto prima, quindi, modificando i uh, colori del personal lighting o oh. ah, quindi uh, foto e tools, um, e ricordatevi che comunque abbiamo una serie di impostazioni rapide. Così la luce. Posso abilitare luci ombre, abilitare luci locali, abilitare luci attaccate, faccia a faccia. Guardate, posso spostare comunque le diverse ombreggiature della luce, quindi abilitare anche le le uh, impostazioni di uh, base. Continuiamo dunque a sperimentare finché non uh, abbiamo uh, trovato l'ambiente che ci soddisfa. Vedete, guardate che belli che sono, ad esempio agendo sul cielo. Ecco e quindi posso scegliere anche qui il ciclo del giorno è tropicalia vedete che ho scelto Iborian Coast adesso comunque potete fare una serie di scelte veramente fantastiche Potete impostare il tipo minimo terreno e alberi, tutti gli oggetti avata, avatars ed oggetti, tutto. Quindi anche la luce non è indifferente. Beh, quando avete eh, finito e predisposto il vostro ambiente, vi ricordo environment. <coughs> A foto e video, foto e tools, quindi anche con alt P, e viste tutte le vostre eh, impostazioni, potete eh, procedere a, a, a, alla fotografia, quindi a realizzare la vostra eh, foto eh, memorabile. e per finire andiamo ora a vedere sempre da mondo, camera uh, tools quindi mondo, uh, foto e video, camera tools vedete che possiamo raggiungere camera tools anche attraverso i comandi da tastiera CTRL maiuscolo più C ecco. questi sono i controlli classici quindi della, della camera che noi abbiamo a disposizione che corrispondono praticamente alla seconda icona che trovate eh, qui in basso e posso quindi agire come vedete anche soltanto da uh, qui, da questa posizione okay. posso uh, cambiare il sono in, in controlli della cam 1 eh, eh, andare nell'angolo vista quindi cambiare la velocità dello zoom eh, posso eh, vedere il preset della vista settando la vista frontale, la laterale e il retro questo è il preset della vista Posso modificare l'angolo della vista, molto interessante, come vedete, okay. sempre la velocità dello zoom. Poi eh, posso agire sulla camera uh, Position, sulle coordinate X, Y e Z e uh, anche sul focus Offset, sempre in rapporto al... Mm, x, y e eh, z. Ho una, una camera offset scale, posso poi salvare eh, come eh, preset questa eh, queste impostazioni. Okay. Okay. Quindi i controlli della uh, camera eh, sono molto interessanti anche perché possiamo eh, dare una visuale diversa alla nostra fotografia posso mostrare usare la sensibilità del mouse il mouse 3D non l'abbiamo qui mostra l'avatar la, eh, in uh, mouse eh, quindi come vedete look Adolcisci i movimenti, clic sull'avatar, mantiene la posizione eh, della cam, partendo appunto dall'avatar, posso scorrere con il mouse avanti e indietro, quindi tolgo questo. Mm. Ho eh, oh, un ripristino a cam dopo il teleport eventualmente la, disabilitare la distanza minima dello zoom e permettere di eh, eh, ripristinare il cam, la, la cam al movimento del, eh, dell'avatar. Ecco. Queste eh, impostazioni eh, sono eh, molto. Interessanti perché ci danno la possibilità ad esempio di andare in vista dell'oggetto Cliccando qui in vista dell'oggetto Come vedete Giro Vado a Quindi modificare la uh, Visuale con un angolo della vista che mi porta anche all'esterno della struttura. Se voglio eh, in cui sta avvenendo la formazione, se voglio eh, quindi avere un, un, una visuale esterna e complessiva, fare una fotografia che contempli la tutto sempre agendo sul, sulle varie impostazioni che sono qui a disposizione. Se ritorno dentro, sempre con la rotella del mouse, ho oh, ehm, poi la vista del mouse look, quindi del mouse, come vedete, look, vedete che compare la freccettina e eh, poi i controlli questi li abbiamo già visti dalla CAM 2 anche questo è un ottimo strumento che eh, ci permette quindi di realizzare la nostra fotografia secondo angolazioni diverse certo è che eh, posso utilizzare molto direttamente e semplicemente i uh, movimenti la cam eh, i controlli del, della cam quindi il camera uh, tools agendo su queste freccette che mi danno quindi eh, vedete spostamento a destra a eh, sinistra a destra in basso in alto l'angolo della vista, sempre anche l'angolo della vista molto molto molto interessante per realizzare delle fotografie centrate in cui vado a centrare gli oggetti che sono di interesse magari eh, nella creazione di più fotografie per la costruzione di un album fotografico queste sono le impostazioni minime che poi ciascuno di noi va a sperimentare e a, mh, decide quali utilizzare. Sempre, comunque posso chiudere la camera uh, position e con ESC ritornare alla situazione ordinaria.